you oh. Cosa hai trovato di bello? Le sopracciglia bianche. Vi faccio vedere un po' di foto: pa, pa, pa, pa. Foto mie fatte da Yuka. Ecco, questa è la giacca tra l'altro che ho usato nel video di Alive. Che bei capelli! Grazie, è un nuovo look. Moda trend: Sì. Collezione autunno-inverno, cugino Itter. Maglietta sporca. Questa io mi devo comprare. Anche se ti esce da fronte, sono una gnocca di bambù. Quando poi c'è la gente che dice, ah nei video di Seba dice cazzate, sono tutte balle, non è vero nulla. Eccolo qua, la trattoria tanta bocca Il divisorio casomai che poi socializzi Andiamo a mangiare la soba La soba sta su uno scolapaste Abnorme Mi hanno detto che devo sposare Kumiko Se arriviamo a 100.000 like <ride> vi piace con la nuova moda trend sì. per gli italiani in Giappone Quindi se siete italiani dove state? Se siete italiani non importa okay. la ma imparerai a usare gli altri sensi okay. e quindi vabbè siete pronti per un nuovo Day in my life? Così è meglio Sì, è meglio così sì. okay. oggi stiamo facendo una visita al museo con un italiano in Giappone ciao entriamo Del rio Kyoto. Dovete sapere che Sasori vive a Kyoto e fa lo scrittore. Esattamente. Ed ecco la fontana. Già che siamo qui, vi porta a Gintoki, che è una delle marche per cui lavoro. Accessibly. Cos'è? Come va? Genki. E tu accessibly. Ciao! Dogatotte! Sai che in, a... in Italia go the Dogatottero! Ah, so che di ultimo faccio i video in italiano perché vi faccio vedere un negozio di gioielli. adesso mi, mi portano il capo. Io ho lavorato con loro, vi faccio vedere un po' di foto. Pa, pa, pa, pa. Figo, guardate che bello questo anello con la maschera di È bellissimo. Se non vi siete ancora visti il video sugli yokai con Lackizune, che tra l'altro è anche in Naruto, andatevelo a vedere qui, eh. Anche questa me la sono messa. Vi lascio una foto qua. Comunque si trova giusta Haraz. Quindi se volete farci un salto andate a trovare I nostri amici qui Che non stanno sponsorizzando il video Questa è praticamente la famosissima marca White Clova Hanno fatto tutti questi gioielli ufficiali di One Piece Guardate come sono belli Che ovviamente non riesco a farveli vedere Guardate come sono belli questi Eh? Lo consiglieresti? <ride> e qui sotto c'è anche Yuri Onice. Sapete che anch'io sono bravissimo a andare sui pattini Vi lascio un pezzettino del video di Seba che va a pattinare a Mejijingu. E guardate che qua potete anche cambiarvi i soldi Quindi direttamente da Takesta potete venire qua, cambiare i soldi E anche guardare le analitiche del mio YouTube Ah no <ride> sapete che io avevo collaborato, ho collaborato un po' con tutte queste marche però soprattutto con Buff era anche uscita come tipo la, era anche uscita su un giornale proprio la copertina con me che indossavo questa marca, vi lascio la foto qui e c'era sto pezzo enorme che pesava un quintale, comunque molto bella ditemi nei commenti se vi sono piaciute queste, queste accessorie, cosa ne pensate questo l'ha fatto il designer di Transformer, Guardate che figo è proprio fatto nei minimi dettagli e tra l'altro io so che non è solo questo ma c'è anche un ragno gigante qua che l'ha fatto lo stesso tipo che doveva essere nel video di killing me Vi ricordo guardate Quel video orrendo che poi non è mai uscito, che ci ho fatto il video reaction. Ecco, anche questo doveva essere la navicella. Per fortuna, non abbiamo speso ulteriori soldi. Bye. Ciao, ciao, baby. Bye. Bye. Qua sotto c'è una vecchina troppo super psicopatica. Sì, lo so, che le cose costano tantissimo, però è far ridere, sì. Poi lei ha avuto clienti super bestie di sì, più. Sì, sì, sì, eh, su Giso. Ti vuoi mangiare anche te un, un zucchero figato gigante? penso che piuttosto preferisco. Solo In realtà più. sono andata a mangiarlo con i mates. Lascio una foto qui Ecco, questa è la giacca tra l'altro di... Che ho usato nel video di uh, Alive Trailer <ride> Questo è un video... Oh mio Dio, si è allargato questo negozio Ah, quali ci va? Andiamo a trovare un altro mio amico Jiko Kai. presentati I'm a Sai che un sacco di gente mi chiede sempre dove compro le mie giacche fighe Tu non le compri delle giacche fighe come, si, sì che le compro? Se le regalano. Eh, vabbè. Oh. Però prima ne ho comprate tante, vedete? E questa, tra l'altro, è doppia faccia, vedi? Perché poi tipo la puoi usare anche da questo. No, questa Dove no. Però spesso si possono usare double. Quindi da una parte e anche dall'altra. Qua ci hanno tutti i cappelli possibili ed immaginabili. Tra l'altro, anche lui era andato a mangiare lo zucchero filato coi mates. Rimettiamola la foto. Bye -bye. <ride> Ecco qua camminiamo per le vie di Takesta. È diverso camminare da Takesta o, o è simile alle vie di Kyoto? Uguale uguale. Oh, guarda, io dovrei comprarmi questa, visto che mi hanno detto che mi sono abbronzato. Schia eh, eh, eh. che abbronzato. Modello numero 4, maglietta sporca. <ride> Modello numero 5, maglietta macchiata. <ride> ah, si hai hai. Questa addirittura è maglietta con macchie di sporco. Odeco ga detemo utsukoshi. Sai cosa c'è scritto qua? Questo io mi devo comprare. Anche se ti esce la fronte, sono una gnocca di bambù. Oh, che figo! <ride> Io lo voglio il catanombrello. Guardate che meraviglia questo negozio Cosa vende? Eh, guarda, se ti vende, può... vende pareti Vende pareti colorate male Ok che figo Grazie Comunque nel negozio di prima mi hanno detto che c'è a Yoyogi Un caffè che sta esponendo foto mie Quindi poi andiamo a vedercelo Foto mie fatte da Yuka A te piacciono le foto mie da modeling? Soprattutto quelle senza, quelle senza veli, quelle ma senza i davanti a tutto Eh beh sì, l'importante è, cop è coprire un po' La collezione autunno-inverno Cugino Italia, la mia preferita <ride> Ancora ci sono le lolitte, però è carina questa strada A me basti io ci avevo fatto delle live, parlavo Infatti ha con... chiuso, vedete, Infatti, è fallito tutto ma allora non è vero, non è vero, se ho i capelli ricci stavo benissimo Adesso andiamo a mangiare o andiamo a vedere la mostra di foto mia? Andiamo a mangiare okay. le foto tue Oppure andiamo a mangiare dove sta la mostra di foto tue Eh no, un caffè ma sicuramente farà cagare se no Onesto non mettevano... Guardate, sapete da chi si sono ispirati eh, Super Mario per fare Teresa, il fantasma? A queste tombini giapponesi, vedete con la faccina Quanto dobbiamo stare a guardare queste tombine? È un bel tombino, tombino. invece a Kyoto c'è quello che sorride Eh sì, no, qua invece si lavora Si lavora Comunque no Voglio già dare una mini news Che in realtà non potrei darmi Ma ve la do lo stesso tanto Sto dando una news Ma te l'ho appena data Te scemo eh. News delle news è Che forse farò un reality show In Giappone Quindi già lì fa ridere Ve la dico perché tanto mm, Cioè non è che mi hanno detto Che non posso dirlo E poi è per un canale italiano Ma sì vabbè Ma sì dai vabbè Se faccio un reality show Voi come lo vedreste Comunque sarà un reality show Alla giapponese Quindi sarà reality Fino a un certo punto Vi vedrete via. sempre Con i capelli perfetti Tranquilli Ma senza occhi. Manda dei baci stellari a Valeria Stellari? Eh no, non la conosci Come sì. sono i baci stellari? Eh, eh, non lo so, prova improvvisa Beh dai, più o meno <ride> Su camion? Eh sì, perché ti osservano dappertutto Quando poi c'è la gente che dice Ah, nei video di Seba, dice cazzate, sono tutte balle, non è vero nulla Eccolo qua Ecco qui, mi stai prova... guardando Tangibile e tocchicciabile del Miterusone. Vi lo ricordate cosa vuol dire? Eh? Guardate quanto è bella questa casa. Cioè, questo si era fatto una casa normale, poi gli hanno detto che sono finiti i soldi, gli hanno tagliata a metà per... Vedi, taglio fondi. <ride> e Andiamo... Facciamo un parco. Guarda. Guardate che bello questo parco, il parco più bello del di Tokyo, fico. in pieno Con... stiledo. No, vabbè, questo è da vedere. Le panchine col divisorio, casomai che poi socializzi Eh sì Cioè qui sono, no, queste bambini... sono proprio anti coppie no, Qui ci metti i bambini no? gaijin, qua ci metti i bambini giapponesi che non socializzi Sì, sì. infatti guarda i gaijin come l'hanno rovinato eh. Quanto ci siamo divertiti Proprio ed è subito festa la pazza emozioni in Giappone Pazza emozioni Ma questo è il tuo ristorante preferito è Non è così? Bocca. È proprio tanta, tanta Ed ecco bocca. la trattoria tanta bocca Vabbè, comunque salutiamo così la trattoria tanta bocca Dove non andremo a mangiare Abbiamo deciso di andare a mangiare la Soba, andiamo a mangiare la soba Che bei capelli Grazie, è un nuovo look mm. A che ti sei ispirato? Uh, Valeria Marini Ciao Valeria Ciao Ok, no, ci ora mangiamo la ah, soba Guarda che carina la ci ha portato il menu in, ing in inglese, credo, sì. in inglese così No, ma in realtà in tutte e due le lingue c'è anche scritto in giapponese C'è l'ha portato tutto in inglese, Ma no. c'è quello in giapponese Oh, ma questo è comunque, perché ci sono anche i vari set, però non voglio il carry okay? Tu cosa prendi? Qui dice che se paghi 150 yen extra, la dimensione diventa abnorme Abnorme Abnorme Ma è più bello di qui, di qui Magioretto Magioretto, Magioretto è più bella Dovete sapere che Lui è un altro degli italiani sposati con una giapponese Magioretto Magioretto Questo è l'uovo Comunque abbiamo deciso cosa mangiare Decidere è sempre un problema eh, Tra l'altro c'è anche il, il rame dalla versione cinese Il tanmen Sai che fai tanto turisti per caso? Io? Fai tanto turisti per caso Aspetta rimani così? Rimani così come arrivi? Guardate, guardate, guardate hai trovato di bello? Le sopracciglia bianche Ne ho uno per lato e basta Uno di qua, e uno di qua Mi hanno detto che devo sposare Kumiko Se arriviamo a 100.000 like <ride> Questa è, non è una promessa Ma è una profezia <ride> Una profezia, non lo so, guardate È che io sono uno spirito libero Farete un bambino che chiamerete <ride> Ken No, lo chiameremo Taro E poi se ci spostiamo in Corea lo chiameremo Kim. Kim. Eh, che merda! Tutti perché... coreani! Vabbè, adesso noi mangiamo questa sobina. Guarda che è un casino eh, fare i video di, di cucina. Però, guarda che quality! Non vorrei... Guarda che roba! Che figo! È vero, vero? Eh? Vedete, prendete la soba, la mettete giù nella salsa di soia. La soba, sottolinealmente sta su una specie di scolapasta. Cosa chiamare scolapasta? La soba sta su uno scolapaste. Così si toglie via tutto il liquido, diventa bella asciuttina. E fredda, la metti in questa qui, che è salsa di soia acqua praticamente. La ah, intingete nella salsa di soia, anzi la fate proprio a negare nella salsa esatto. di soia io, e acqua. Io la toccio in maniera disumana, però vabbè, poi se ci vuoi ci metti wasabi ma a me fa schifo e poi ci metti questa che A te non piace? No. Ah, Neghi? Nego tutto. A me piace Questa si chiama Neghi A me piace con anche quella Ah, oh, guardate che bello Il cellulare con i gnomini di Naruto Che carino Naruto E poi lo ritogli da qua E tommo Iniziamo a mettere giù <ride> Qui Intingiamo la nori Poi aggiungiamo tutto questo ben di Il wasabi Mettiamo anche la neghi, mescoliamo un po' e adesso mettiamo la soba. Tra l'altro io soba l'ho già mangiata in un video perché l'ho mangiata in occasione per il mio canale a cazzo, <ride> tanto tempo fa, però è la prima volta che lo mangio per il mio canale principale. Voi lo seguite vero il mio canale a cazzo? Bisogna dire anche che dopo c'è l'acqua calda per mm. la zuppetta così. E se finite la zuppetta, poi potete aggiungere quest'acqua calda e potete anche berlo. È buonissimo. Noi ci gostiamo questa buonissima tempura. E ci mangiamo questa soba e ci vediamo dopo. Saluta! Yeah. Itadakimasu Un italiano in Giappone. Anzi, due italiani in Giappone. Un italiano in Giappone ha un blog in cui tratta di vari argomenti. Se vi può interessare, andatemelo a vedere. Vi lascio il link in description. andiamo a Yuri. Andiamo a Yuri on Ice Cup. Quanto costa? Se non costa un rene ci possiamo. Sto smantellando. Ah, quindi è già finito. Sì. Guardate che qua c'era il caffè di Yuri on ice. E però si è sciolto perché sta arrivando l'estate. E quindi non è più Yuri Nice. Guardate, questo mi piace. Oh! Hai detto fire! Trailer! Ma che vento c'è? Sembra che ci sia un Tornetto <ride> Trailer. Grazie che la metà naturale ci hai fatto un ma tra... è vero. Ebbene, e adesso dalla meravigliosa e ridente Harajuku ci siamo spostati a Shinjuku. Andiamo in cima a questo grattacielo. Io. Quindi vuoi andare high? High. Higher. verde che c'è a Tokyo che poi i miei amici a Trento dicono che non c'è verde ma ah, addirittura sulle pareti eh madonna ci abbiamo i giardini d'inverno noi ci abbiamo le stazioni d'inverno perché siamo avanti questa è la Uniqlo che è uno dei marchi più grandi del Giappone giusto? si sì, tra un po' arriva anche in Italia tra l'altro ma davvero sta per arrivare Uniqlo in Italia esatto Secondo me solo per il nome la portano in sì, Italia, sì, vero? Sì, solo per quello. E, e dicevi che più... sta fallendo? Eh sì, un paio d'anni fa era super bomba, invece adesso proprio folle. Trailer! Comunque a parte gli scherzi Uniculo non sta fallendo Anzi Uniculo sta andando sempre più su Oh mio dio Un altro a trombino occhi. a tre occhi Spettacolo Che bello Guardate Se c'è una delle cose più belle del Giappone Sono proprio i Tombini Tombini Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un mi piace Iscrivetevi a questo canale, andatevi a vedere il suo blog E condividete questo video Mi sembra yeah. giusto Puoi dire un'ultima cosa? Un'ultima cosa <ride> Se questo video arriverà a mille like faremo un nuovo video a Tokyo Davanti alla casa dove è stato girato il famosissimo film The Grudge Ciao